Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi da fare in due ragazzi Innanzitutto dovete farlo in modalità di puntamento manuale, sia voi che il vostro amico E poi dovrete avere delle LG da duplicare, io in questo caso vado a duplicare 6 LG E sono nel garage 2A, come avete visto Quindi a questo punto il mio amico eh, sale in macchina Scusate ma come al solito non mi è riuscito a coordinare bene le due immagini però per capirsi il nostro amico sale in macchina e si va ad unire eh, ad un altro amico nel momento in cui si ha un altro amico ovviamente che ha una modalità di puntamento diversa quando si starà andando ad unire noi dovremo entrare nello santos custom nell'officina insomma al nostro amico apparirà il secondo messaggio che sarà quello della modalità di puntamento e eh, a questo punto dovrà schippare il messaggio dovrà schippare il messaggio e rimarrà buggato ragazzi come dicevo eh, dovrà schippare il messaggio quando noi staremo uscendo quindi dovrete essere coordinati non come il video che ho fatto io che è poco coordinato però eh, dovrete essere coordinati l'uno con l'altro nel senso voi schiacciate per uscire il vostro amico schiaccia per, eh, per la modalità di puntamento quindi rimarrà buggato nell'auto, voi vi andate a posizionare nel pallino azzurro, scambiate la quinta con la sesta e automaticamente come state vedendo la scambiate ovviamente un paio di volte, insomma vedete voi, fino a che non avrete questa situazione il vostro amico rimarrà in piedi buggato senza auto ragazzi. A questo punto eh, ricomparirà l'auto e il vostro amico vedrà quello eh, che vedete nel riquadro a destra E non dovrà fare più nulla Lui rimarrà bancato in questa posizione Come adesso E noi andremo nell'altro garage ragazzi Quindi ricordatevi adesso siamo nel 2A Adesso saliamo ad un altro livello Scusate ragazzi ma ma son picciato saliamo ad un altro livello e andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare quando siamo in quest'altro livello ragazzi che cosa dobbiamo fare dobbiamo prendere le LG che abbiamo in questo livello e scambiarle con le LG che sono nel garage 2a come sto facendo io quindi andremo a scambiare 6 LG in pratica andremo a duplicare 6 LG retro custom in questa maniera ragazzi per il bug dovete avere un pochino di pazienza perché è una questione di tempistica e anche di connessione quindi dovete essere pazienti e dovete avere la tempistica giusta per farlo l'importante è che seguite quello che vi ho detto insomma quindi adesso siamo ragazzi nel 3a rimaniamo nel 3A potete farlo anche nell'1a nel, insomma in tutti i garage del ceo una volta che siete nel garage che avete fatto il movimento rimanete nel garage e comprate le LG e le mettete nell'altro garage dove c'è l'amico buggato. io in questo caso le vado a mettere nel 3a che il no nel 2a scusatemi ragazzi dove c'è il mio amico buggato, vado a sostituire tutte quante le LG con altre LG nuove di pacca insomma un attimino che finisco di comprare il tutto e quando avete comunque finito di comprare tutte queste LG e le avete sostituite con quelle dove c'è il vostro amico dovete aspettare solamente che le LG vengano consegnate tutte ragazzi mi raccomando devono essere consegnate tutte quindi se avete fatto 20 duplicazioni vi dovranno arrivare 20 notifiche se ne avete fatte 6 vi, come nel mio caso vi dovranno arrivare 6 notifiche quindi andiamo a vedere a questo punto come avete visto mi sono arrivate tutte le elegi e torno nel garage dove c'era il mio amico per fare l'ultimo passaggio del glitch ragazzi è abbastanza semplice L'unica cosa che dobbiamo fare, come state vedendo, eh, le auto che c'erano prima sembra che siano rimaste qui, ma noi le abbiamo cambiate e le abbiamo portate nell'altro garage. E niente, a questo punto dovete salire in auto e... e comunque dovete andare allo Santos Custom e cambiare la targa. Ragazzi, questo glitch eh, l'abbiamo scoperto io e il mio staff, quindi mi raccomando, se qualcuno volesse pubblicare questo glitch lo può fare tranquillamente mettete i crediti eh, giustamente di chi ha scoperto il glitch eh, per questo ve ne sarei grato non è una sorta di sponsorizzazione ma è una sorta di gratificazione per noi, per me e per il mio staff che abbiamo scoperto questo glitch ragazzi il glitch è abbastanza semplice, è funzionante dovete solo avere un pochino di pazienza e basta ragazzi, niente di più Detto questo ragazzi io vi lascio un saluto, approfittate di questo glitch perché non durerà molto, un saluto a tutti e al prossimo video, ciao a tutti!